Bene, benvenuti, benvenuti a questo terzo incontro del ciclo dedicato al Trattato Quirinale organizzato dal CESPI e dall'Ambasciata um, di Francia. Il um, tema di oggi è la collaborazione eh, tra i due paesi, bilaterali Italia-Francia nei settori della tecnologia e della difesa. Io ringrazio uh, a nome del CESPI dell'Ambasciata e i nostri interlocutori che saranno oggi con noi su un tema che è centrale nel trattato e quanto più eh, lo è diventato con, con l'attualità. Porgo le scuse sentitissime dell'onorevole Yolanda Di Stasio, che mh, appunto, purtroppo non è potuta essere con noi eh, questa mattina, e, mh, anche in questo caso eh, l'attualità la, ehm, purtroppo ci, eh, ci pone di fronte a quelle che sono... Ehm, e poi le sfide di ogni giorno, per cui la situazione eh, non le ha consentito di, di partecipare. Ecco, io ehm, affido, ringraziando mh, di, davvero eh, i nostri interlocutori, ehm, do la parola a Jean-Pierre Darny, eh, direttore Master in Relazioni Franco-Italiane dell'Università Costa d'Azzurra a, eh, a Nizza, e ricercatore eh, della, nella, presso la Fondazione per le ricerche strategiche eh, a Parigi. Lui ci guiderà in questa riflessione eh, condivisa. Grazie ehm, Jean-Pierre per, per aver accettato il nostro invito e vi auguro buon lavoro. Grazie Daniele. Ringrazio ovviamente i partecipanti, ringrazio il CESPI, l'Ambasciata di Francia in l'Italia per questo invito e questa opportunità per un tema eh, certamente molto importante che iscriviamo oggi nella cornice o della scia del Trattato del Quirinale. Il Trattato del Quirinale eh, è un testo secondo me molto significativo, importante, che ha aperto di fatto un nuovo ciclo di relazioni bilaterali fra Italia e Francia, anche eh, in memoria di un periodo precedente, 2018-2019, dove avevamo conosciuto una vera e propria crisi, e invece siamo poi passati a un, un momento di collaborazione privilegiata. Il Trattato del Quirinale, non starò qua a farne una sintesi, ma eh, in alcuni articoli, nonché nella cosiddetta Roadmap definisce dei passi importanti sul settore tecnologico, e ad esempio ci sono varie menzioni sul settore spaziale, che viene trattato in modo importante nel, nel testo, ma nel, come dire, la cooperazione eh, e le problematiche, se posso chiamarle così, eh, aerospazi e difesa eh, e tecnologiche, uno magari potrebbe differenziare le due cose perché sono dei ragionamenti che possono essere un po' diversi, sono antiche, hanno radici eh, politiche, industriali, su, che, che se posso permettermi eh, di, di, di, di esprimere qualche idea di partenza, eh, che provengono da un certo parallelismo. Eh, in Italia, e in Francia, ci sono delle strutture eh, di industria aerospaziale fortemente eh, controllate. Dallo, dallo Stato in quanto azionista e ovviamente anche in quanto cliente. Questo parallelismo che ritroviamo nei grandi gruppi francesi e, nel, e in alcuni grandi gruppi italiani eh, potrebbe portarci di primo acchito come è stato fatto spesso nel passato, a di dire va bene, abbiamo due Stati eh, che sulla politica industriale, aerospaziale e difesa sono paralleli, hanno un'interpretazione del ruolo abbastanza vicina, allora sposiamoci. Il che magari è una battuta che faccio all'inizio, ma che provoca quasi il contrario: perché spesso il parallelismo constatato fra Francia e Italia su queste industrie con un forte ruolo governativo e quindi con una forte concezione delle capacità nazionali, della loro tutela e via dicendo, beh, rimane però letto in chiave essenzialmente nazionale e, non, e quindi difficilmente o con qualche difficoltà passa a una logica eh, europea o binazionale. La, la, ovviamente so bene che esiste... Eh, come dire, l'ATR, eh, che non è difesa, ma che è un esempio di joint venture 50-50 di successo, trasporto regionale, una vecchissima joint venture fra quello che chiamiamo oggi Airbus e quello che chiamiamo oggi Leonardo, ma nei, nel passato non si chiamavano così. So bene l'interesse e il dinamismo della Space Science eh, fra la Thales francese e la la, la parte spaziale di Leonardo, sempre quindi eh, ormai tale essere uno spazio Italia e telespazio. E so anche bene, ma il dottor Cosigliano se ne farà l'interprete egregio della, della, della partecipazione italiana importante dentro il BDA, eh, con questa forma di trilateralismo eh, dentro la l'aggiornamento la, la, la, la, la, la, la, la industriale. Questi sono dei, come dire. Dei, dei, dei, delle esperienze molto importanti sia nei loro aspetti positivi che aspetti negativi perché possono magari insegnare alcune pratiche eh, da riprodurre o no o alcuni limiti o opportunità ehm, ci sono anche in altri settori delle storie travagliate la storia della come dire, della mancata fusione nel passato dell'elettronica della difesa e quindi con eh, ovviamente delle competenze sovrapposte, ci sono delle problematiche travagliate anche nella cantieristica navale e, e non ricorderò qua eh, non soltanto il problema fin finchiantieri ma le prospettive sul quale il generale Camporini è stato coinvolto ma non l'unico di, di, di, di, di, di capacità di fusione industriale navale o di accordi sono delle cose che hanno avuto certe dimensioni positive, altre no. E poi, um, insomma, tuttu, tutta una serie ovviamente di, di cose molto importanti, di compartecipate, insomma, un tessuto molto ricco. La, la, la, la, il parallelismo è la cosa importante da, da mettere in avanti, è che in un momento dove il contesto politico è buono, dove l'intesa comunque politica... E buona e spinge su alcuni concetti dove certamente il contesto il, com, il concetto di investimento tecnologico e di sovranità sulla tecnologia è molto condiviso fra entrambi i paesi allora certamente è molto importante porre quel problema che poniamo oggi della collaborazione delle sue prospettive e di come migliorare um, ci sono degli aspetti paradossali complicati perché ad esempio il mercato tecnologico civile nel contesto europeo ha delle logiche e delle velocizzazioni, grazie anche all'esistenza appunto dei mercati europei, ma di un ruolo sempre più incisivo della Commissione. Abbiamo visto l'esempio sullo spazio, gli in investimenti di infrastrutture. Il mercato, se possiamo chiamarlo così, della difesa, però non ha le stesse fluidità, obbedisce a dei presidi di sovranità che sono comunque storici e legittimi, ma che non permettono di considerare l'Europa allo stesso livello del mercato statunitense e quindi dove l'industria della difesa non gioca in teoria il ruolo distruttivo di massa che constatiamo negli Stati Uniti quando il Dipartimento di Stato investe massicciamente in alcune tecnologie e che vengono ricepite col volume. Ecco. E quindi questa è una specificità secondo me sul quale... Alcuni di voi potranno commentare perché abbiamo una forma magari di dicotomie fra una villocizzazione in corso del mercato civile e tecnologico, e su quello uh, ne vediamo vari esempi, uh, uh, uh, ma anche nelle stesse aziende, ad esempio nello spazio, uh, le stesse aziende che sono in joint Venture adesso spazio ci sono dei programmi ghiotti sia europei che italiani finanziati con i bilanci civili e che possono creare effetto di massa, effetto di trascino sulla difesa ci eh, pongono le problematiche di eh, come dire di mercati che obbediscono alle logiche sovrane sia nella produzione che nella gestione dei mercati nazionali e che il che obiettivamente rappresenta un, una forma sia di tutela ma anche di freno. Ecco queste sono alcune battute che volevo fare all'inizio, ma ci saranno altre. Vi propongo di, uh, un primo giro di interventi di una decina di minuti che ci lascerà poi la possibilità e anzi l'opportunità di rilanciare con il mio uh, umile aiuto la, la, la, la, la, la, la discussione dopo su alcuni punti magari da precisare o salienti. E inizierei uh, dando la parola all'onorevole Pagani che è capogruppo del Partito Democratico per, uh, alla Commissione Difesa della Camera dei Deputati. L Onorevole, prego. Buongiorno a tutti, grazie. Eh, io credo che questa tematica possa essere affrontata in due modi. La prima è quella eh, di una prudente ipocrisia nella quale ci diciamo solo quello che piace a tutti. E la seconda, eh, che è quella che preferisco, è quella della franchezza. Eh, oggi noi siamo in una situazione nella quale, se la osserviamo con attenzione, appare chiaro che non ci possiamo più permettere lussi del passato. Eh, C'è stato un passato nel quale i nostri due paesi alleati, la Francia e l'Italia, dentro l'ombrello protettivo della Nato, dentro l'Unione Europea che abbiamo fondato e costruito insieme, eh, hanno goduto di un beneficio di sicurezza eh, che permetteva loro di essere anche in parte eh, in competizione nella tutela dei propri interessi nazionali. E ci siamo fatti anche dei Penso, faccio solo l'autocritica per non fare la critica altrui penso alla fase della decolonizzazione del Maghreb della Transafrica, Nordafrica eh, in campo non strettamente politico ma artistico, culturale la cinematografia sulla guerra d'Algeria eh, in campo politico di intelligence eh, nella fase in cui si istituivano governi in Tunisia, in Libia eh, anche sul su, territorio nazionale, eh, il sostegno indiretto agli indipendentisti corsi, cioè, ci sono state pagine della storia eh, recente nella quale non abbiamo brillato per la totale collaborazione. Eh, potevamo permettercelo perché in quel mondo i nostri paesi erano fra i G grandi, eh, erano i paesi industrializzati, Ci siamo in un talmente grande. mi che abbiamo qualche problema nella quale però si diffume la Cina che hanno un audio sì, mi, mi dispiace ma è, è stato, abbiamo avuto qualche interruzione della sua, del suo intervento adesso lo so sono mosso da qui, sono alla camera eh, A volte però il wifi fa questi scherzi non, non dipende da me spero mi sentiate adesso sì, adesso è ripartito bene Prego. ok, provo a continuare eh, dicevo, siamo in una fase nella quale i eh, due grandi giganti economici e politici, eh, la Cina eh, e gli Stati Uniti, eh, possono avere tra di loro un altro gigante politico, che è l'Europa Unita, o possono non avercelo. Eh, per i, i singoli stati nazionali, dal punto di vista politico e industriale, la politica della difesa, eccetera, hanno spazio solo se riescono a trovare le convergenze in totale, eh, diciamo, disponibilità reciproca a costruire progetti comuni. Eh, io non riesco a disgiungere questo ragionamento dall della, da, dalle politiche dell'industria industriale, della difesa e della politiche della difesa europea. Anche all'interno dell'Alleanza Atlantica noi, Possiamo avere maggior peso solo se riusciamo ad avere una politica estera e di difesa che si basa su un minimo comune denominatore di interesse nazionale. Che si trova se lo si può trovare, altrimenti non lo si trova, altrimenti prevalgono i meschini egoismi che ciascuno può, può avere, l'interesse nazionale immediato, il vantaggio per la propria industria, eh, il posizionamento sui mercati nei quali si ritiene di essere diciamo, più forti dei potenziali competitors. Ora, siamo di fronte a una fase posta post in essere dal conflitto ucraino, nella quale non solo il trattato del Quirinale, ma anche il clima, diciamo, nell'opinione pubblica ci può permettere di fare qualche passo in avanti, a cominciare da, da, da quella che non abbiamo mai fatto realmente cioè l'idea di una difesa europea non come alternativa alla NATO ma come un soggetto che contribuisce alle politiche di difesa dell'Alleanza Atlantica garantendo una capacità di tenere in equilibrio il giardino di casa da soli ecco, senza bisogno di chiedere sempre aiuto lo possiamo fare se c'è una visione di politica estera che converge se si costruisce una politica della difesa che non è solo lo strumento militare, ma è nel complesso una politica di difesa, e se dal punto di vista industriale si decide di fare qualche passo in avanti. Con la Pesco e con la cooperazione rafforzata si è già aperta una strada, che però è una strada aperta. Se vogliamo parlare un linguaggio di franchezza, ci dobbiamo dire che in questa fase la Pesco diciamo attratta gli oggetti di minore dimensione, di migliore, minore interesse, e, mentre sui grandi programmi eh, che sono quelli dei prossimi decenni ancora non siamo riusciti ad avere un punto di sintesi comune. Questa è la vera sfida. Come le aziende nazionali, se vogliamo chiamarle così, si coordinano e si integrano, non viene prima, viene dopo. Prima si decide che eh, sul nuovo caccia di sesta generazione, eh, di due progetti, quello che nasce come franco, tedesco, spagnolo e quello il tempo lo britannico, se ne fa uno e lo si fa come Dio comanda, cioè si cerca di avere quella capacità di investimento tale ad avere un programma che poi metterà sul mercato anche per l'export un prodotto di altissimo livello tecnologico, eh, oppure si disperderanno le risorse, si divideranno i mercati, l'investimento in tecnologia e ricerca è comunque alto per produrre eh, un, un sistema d'arma di quella complessità eh, tecnologica e il ritorno di quell'investimento, no, naturalmente sì. dividendo i mercati, è più debole. Lo stesso sul nuovo carro, c'è lavoro per 30 anni, visto che abbiamo purtroppo una situazione nel quale anche nel mercato interno eh, europeo ci può essere necessità di rinnovare pesantemente sui su, su, mezzi corazzati a terra la, gli strumenti eh, disponibili. Anche qui però eh, non sono le industrie che fanno la politica della difesa, sono gli stati, le industrie seguono se si decide quali sono, a livello politico naturalmente, quali sono i punti di convergenza, anche avendo magari necessità di mezzi con requisiti operativi diversi, perché io lo posso ben capire che un carro più pesante non è trasportabile, che chi ha bisogno di portare mezzi eh, sugli aerei perché li, li vuole portare in, in Africa, ha bisogno di determinate tipologie di mezzi, chi pensa invece al confine con la Russia ha un altro mezzo, ma se non ci si siede attorno a tavola e non si definisce prima qual è il punto di caduta, non, si, non saranno le aziende a risolvere il problema faremo una gran fatica, come nella vicenda in eh, cui fin ieri, diciamo, ha eh, subito qualche delusione e eh, non otterremo il risultato che è possibile ottenere. Noi possiamo arrivare al punto in cui abbiamo, mettiamo insieme a una certo, fase non immediata, ma successiva, anche le capacità industriali. È vero, per azioni fatte da Leonardo, sono passi importanti penso a MBDA che comunque ha filiali e che produce sistemi d'arma sofisticati e di grande, di grande qualità, di grande valore ma il primo punto adesso è un punto di carattere politico che lo decidono i governi nazionali io immagino che sarà difficile costruire una politica della difesa europea con tutti dentro diciamo mettendo insieme tutti tutti trovando una convergenza fra tutti i paesi perché le visioni sono diverse siamo troppi per riuscire a fare questo passo però anche la moneta unita non l'abbiamo fatta con tutti dentro e c'è stato un gruppo di partenza aperto che ecco, sulla difesa io credo che si possa fare la stessa eh, operazione lo si fa Partendo da accordi bilaterali che i paesi stanno facendo fra di loro: Francia, e Germania, da il Trattato del Quirinale fra Francia e Italia, la Spagna è attiva. Forse è il caso che ci sia anche uno dei paesi del blocco dell'est. Un primo nucleo che comincia a pensare ad avere capacità partendo da quello che va all'Italia Cello. Tactici Compass prevede. Un punto di partenza che è più simbolico che, che operativo, perché una, una forza di 5.000 uomini non si tratta di, di, una cosa, diciamo, di dimensioni rilevantissime, ma dietro quella c'è tutta una logistica che fanno eh, le forze armate dei singoli paesi. Ecco, sulla logistica questi paesi possono mettersi già assieme e già mh, definire insieme qual è la dimensione dell'impegno di ciascuno. È chiaro che se sulle politiche industriali, ogni volta che c'è un programma i paesi eh, a cui partecipano più paesi, ciascuno vuole che su quel singolo programma in Italia si dice le bevute vadano a pari cioè ci sia la spartizione eh, de, de, della partecipazione di ciascuno non è detto che su ogni singolo programma i, i partecipanti abbiano capacità e bisognerebbe riuscire a mettere insieme alcuni programmi e darsi l'obiettivo di mandare pari le begutte nel complesso, ecco. cioè avere un equilibrio della valorizzazione dei sistemi industriali complessivi mi rendo conto che è una cosa difficile perché mh, ogni volta ciascuno vuole essere certo di portare a casa il risultato per il proprio paese, per il proprio popolo giustamente, ma se non si fa un investimento in fiducia difficilmente riusciamo a fare dei passi in avanti che fanno sì che i nostri singoli paesi nel mondo di domani possano contare quanto o di più sono riusciti a contare sino, eh, sino ad oggi. Senza l'obiettivo degli Stati Uniti d'Europa, cioè di qualche cosa in più che va alla somma di nazioni sovrane, eh, ogni singolo paese eh, europeo erode la sua mh, funzione e il suo peso politico nel mondo. Se siamo consapevoli di questo è il momento di fare anche scelte coraggioso nelle quali si è generoso, si rinuncia a un briciolo per l'interesse nazionale immediato per ottenere un beneficio con un respiro medio. lungo Grazie onorevole Pagani per questa introduzione, ma anche questo appello a una forma di europeismo. In conclusione, io potrei fare tante battute all'amico e al generale Vincenzo Camporini Già, stato, già capo di Stato Maggiore della, della Difesa, consigliere scientifico di al quale adesso darò subito la parola, ma Vincenzo, se ricordo bene, la brigata franco-italiana alpina che era stata annunciata in un summit bilaterale come un passo in... non fu mai concretizzata, ma, ma magari lascerò a te la, la memoria eventuale di questi di queste decisioni più militari, sul quale potrei avere qualche imprecisione, ma non, non credo di sbagliare. Prego Vincenzo Camporini per eh, un intervento di, di una decina di minuti. Tu hai ricordato, buongiorno a tutti innanzitutto e grazie dell'invito, eh, tu hai ricordato questo episodio, che è un episodio eh, assolutamente emblematico, oh... Eh, perché noi stiamo parlando di una cooperazione in un settore, quello della difesa, dove eh, il processo bottom up ehm, ha sicuramente dei valori ma ha dei grossissimi limiti, limiti che si scontrano poi sulla eh, reale capacità e volontà di impiego congiunto e di eh, eh, non solo addestramento ma appunto di capacità di eh, di, di, di sfruttare gli strumenti per quello che sono eh, purtroppo eh, esperienze di questo tipo ne abbiamo già avute nel passato c'era anche la francia l'altro giorno ascoltavo un amico eh, un amico di un altro paese che mi diceva della grande delusione e disillusione circa la brigata franco tedesca eh, che in realtà eh, è un, è un prodotto politico che non ha nessuna validità operativa secondo quanto mi si dice io non ho informazioni di prima mano ma gli argomenti che mi hanno portato erano abbastanza espliciti e credibili eh, questo perché ripeto a livello, a livello diciamo operativo la volontà di cooperare eh, la si trova eh, al di là di qualche che ci può essere ma in realtà eh, eh, i piloti italiani vogliono lavorare insieme a quelli francesi per parlare di una cosa che conosco. Uh, purtroppo, se, se non c'è una volontà politica, tutte queste buone intenzioni rimangono sulla carta. Questo vale sia dal punto di vista, dal punto di vista operativo, dal punto di vista delle forze, della struttura delle forze, eh, sia dal punto di vista industriale. Eh, perché non è un segreto per nessuno che buona parte delle decisioni o non decisioni, delle decisioni sbagliate che sono state prese derivano da eh, prese di posizione eh, eh, di ambienti industriali che non hanno voluto assolutamente rinunciare a determinate eh, posizioni, a determinate capacità Uh, volendo fare tutto da soli uh, mi riferisco in particolare ovviamente a, alla questione francese con Dassault Dassault è chiaramente una, ha una capacità di eh, influenza uh, sulla politica francese molto importante uh, forse anche al di là di quelle che sono le potenzialità uh, occupazionali di de, questo polo ma che il governo francese abbia sposato uh, uh, sempre senza il minimo dubbio le posizioni uh, di Dassault è un fatto. E questo ha portato alla uh, divaricazione fra uh, Rafale e Eurofighter che è, uh, è stato un danno per tutti, uh, non c'è il minimo dubbio che sia un danno. Sono due belle macchine, due begli aeroplani, che fanno il loro lavoro con grande con grande eh, capacità e con delle grandi potenzialità, eh, ma sono due prodotti in un numero di esemplari tali che se fosse stato un unico progetto avrebbe portato a una, eh, una drammatica riduzione dei costi con un beneficio per i bilanci della difesa, liberando risorse per altri programmi che invece sono stati in qualche modo penalizzati. Eh, e la, e la volontà di, di, di cooperare poi si scontra anche con le peculiarità nazionali. Eh, guardiamo il programma delle Frem, un programma che nasce con delle ottime intenzioni, nasce trinazionale, con la partecipazione anche della Gran Bretagna, la quale dopo un po' crede di avere delle esigenze che non possono essere soddisfatte dal requisito congiunto e quindi si stacca, rimangono gli italiani e i francesi a lavorare su questo progetto per produrre una eh, fregata standard per i due paesi. Bene, il risultato finale è stato che la fregata italiana è sei metri più lunga di quella francese. Eh, alla faccia della comunalità ovviamente tutti gli equipaggiamenti di bordo sono diversi, sono tutti quanti rigorosamente nazionali, eh, non c'è nessuna comunalità fra le due navi se non il nome. Eh, ovviamente poi questo oh, si scontra anche con gli aspetti commerciali per la concorrenza che i progetti si fanno sul mercato internazionale con alterne vicende eh, o dell'uno o dell'altro dell contendente quindi non, io trovo che fino a, finora sia mancata veramente una reale volontà politica di eh, eh, imporre anche all'industria una uh, collaborazione che eh, se apparentemente, inizialmente, può sembrare penalizzante. In realtà, eh, quando si, tirano, si fanno i conti alla fine, alla fine dei giochi, eh, è un vantaggio per tutti. È un vantaggio per tutti perché c'è la possibilità di concentrare le proprie capacità ingegneristiche su eh, specifici settori e non dispertervi sull'ampio spettro delle conoscenze tecniche che sono necessarie per un progetto del genere. E, e alla fine si tradurrebbero sicuramente in benefici dal punto di vista anche occupazionale, perché come dicevo prima, se riusciamo a ridurre il prezzo unitario di ogni singola macchina che compriamo, che sia un carro armato, che sia una nave, che sia un, un aeroplano, perché li facciamo sfruttando l'economia di scala, a questo punto liberiamo delle risorse finanziarie per fare altre cose, quindi anche dal punto di vista occupazionale. nella bigger picture, diciamo così, nell'immagine più ampia, abbiamo dei benefici per tutti. Questo richiede una volontà politica. Volontà politica che sta nei nostri leader. Ora, noi abbiamo un problema di leadership oggi in Europa, lo sappiamo, tra Italia e Francia abbiamo delle differenze significative, in Italia abbiamo questa compagine eh, di governo abbastanza eterogenea con un supporto ancora più eterogeneo che comunque va per la sua strada grazie al leadership esercitata da Draghi, ma Draghi sappiamo tutti quanti essere <coughs> scusate, un personaggio in qualche modo prestato alla politica, e, è difficile pensare eh, a un futuro in cui Draghi continui a, a calcare le scene e a esercitare la sua leadership. Eh, il che per il governo che nascerà in Italia nella primavera del 2023 costituisce eh, un grossissimo punto di domanda. Eh, D'altra parte Macron, eh, che eh, si trovava in una posizione ideale, essendo stato rieletto ma senza più la possibilità di essere rieletto un'altra volta, è nella condizione di chi non si deve più preoccupare delle prossime elezioni e quindi può davvero gettare il cuore al di là dell'ostacolo, a prescindere da quella che è la reazione istintiva iniziale dell'opinione pubblica, perché eh, questa opinione pubblica può eh, godere dei benefici che nascono nel medio e lungo termine e non quelli che sono eh, miopamente intesi come quelli del breve termine. Eh, purtroppo le elezioni dell'Assemblea sono state tali per cui eh, Macron avrà qualche difficoltà di governo all'interno del Paese, oltretutto dovrà necessariamente appoggiarsi ad ambienti che non gradiscono eccessivamente il concetto di internazionalismo e europeismo. Eh, sto pensando chiaramente agli ex collisti che in qualche modo potranno condizionare il nuovo governo eh, francese e quindi eh, avrà un'ampiezza di manovra sicuramente più limitata. Io credo che comunque se eh, da, da entrambi i lati c'è eh, la volontà di procedere, oggi abbiamo uno strumento assolutamente eh, adatto. Eh, il Trattato del Quirinale, devo dire che eh, non è la coppia italo-francese del Trattato dell'Eliseo eh, del del, o del Trattato di Aquisgrana, Uh, è molto più corposo. Stiamo parlando di un testo che è, dal punto di vista dimensionale, il numero di parole, la paralità, è almeno tre volte tanto. Ora, uh, non è una stupidaggine questa, perché il numero di parole tre, eh, che è tre volte tanto significa che si è entrati nel dettaglio, si è entrati nella definizione di quelli che sono gli strumenti. E infatti, quando vi leggete questo trattato, eh, leggete di tutti questi comitati, delle riunioni periodiche, della eh, definizione delle agende, in un modo tale che in qualche modo eh, il tutto non sia lasciato al libero arbitrio eh, di, di chi interpreta in quel momento eh, la parte, ma sia in qualche modo guidato verso una eh, forma di eh, collaborazione eh, che... Necessariamente è più, più produttiva. Quindi io confido in questo trattato, ripeto che necessariamente è uno strumento, e quindi, come tale, è, è nelle mani di chi, la, di chi, lo, di, di chi lo adopera. Eh, I quadri politici delle due nazioni sono quelli che sono, ma ciò detto, io sono assolutamente convinto che se Italia e Francia, dal punto di vista dell'industria della difesa, Riescono a trovare un punto di incontro, noi saremo davvero i, i trascinatori del resto dell'Europa, perché in Europa non c'è un complesso uh, de, de, dell'industria um, della difesa simile a quello francese, quello italiano è sicuramente su un gradino leggermente inferiore, ma non di tanto, uh, nel resto dell'Europa non c'è, non dico che non sia nulla ma non c'è nulla di paragonabile, compreso il complesso tedesco che da questo punto di vista soffre di, diciamo, delle limitazioni indotte da motivazioni ideologiche degli anni passati, dei decenni passati. Quindi abbiamo lo strumento, ci vuole la volontà politica, speriamo che le leadership che i due paesi possono esprimere siano in grado di sfruttare questo strumento. Grazie. Ringrazio il generale Campurini per i suoi, le sue considerazioni. Se posso farne una, una battuta, io, vuol dire, da osservatore un po' maligno, eh, la linearità, come dire, dell'abbassamento dei costi dell'industria difesa legato all'alzamento dei volumi, eh, magari non sono sicuro che sia così assoluta, eh, avendo, insomma... Eh, la formazione dei prezzi in quel contesto potendo avere a volte delle logiche eh, diverse di quella economica ineccepibile che state espresso da Vincenzo Capolini, ma questo magari ne parleremo in altre serie. Eh, vorrei dare la parola a Andrea Manciuli, Andrea Manciuli che è presidente di Europa Atlantica e responsabile delle relazioni istituzionali della Fondazione Medoro, già deputato. Nel Parlamento italiano e già socialista francese, se Andrea mi permetti, perché Andrea Manciuni comunque ha un'esperienza pressoché unica dei contesti politici e industriali dei, dei due paesi, e quindi sono, sono ben lieto di sentire le sue considerazioni sull'argomento. Prego Andrea. Grazie, Jean-Pierre. Anche per questo ricordo di un'epoca lontana, diciamo, l'epoca nella quale Kohl e Mitterrand si facevano fotografare sulla. Eh, trincea di Verden che a mio avviso è stata la pagina più evocativa e importante dell'Europa alla fine in positivo. Oggi siamo in una situazione che necessiterebbe la stessa come si dice in francese envergure politique che purtroppo però non c'è eh, però dobbiamo fare di tutto per recuperarla il più possibile per farlo secondo me al di là del trattato del Quirinale che a mio avviso è un bel trattato, bisogna dirci le cose come stanno. Eh, L'onorevole Pagani, eh, Alberto, eh, diceva che bisogna essere franchi, vorrei esserlo anch'io. E eh, per esserlo bisogna un po' calare il velo dell'ipocrisia, perché questa discussione che stiamo facendo non è una discussione che riguarda solo i rapporti fra Italia e Francia, riguarda e la vicenda ucraina ci ha spinto a doverlo fare il tema dell'equilibrio fra all'interno dell'occidente fra la nato e la difesa europea e il ruolo che gli stati decidono di darsi dentro a questo contesto questi temi sono inscindibili e l'unico modo per affrontarli è quello di parlare chiaro in questi anni ho sentito tre principali fonti di larvata ipocrisia. La prima è quella che dice quello che conta è avere una politica estera comune, perché se non c'è la politica estera comune anche gli accordi industriali stentano, non si possono fare, non si va da nessuna parte. Non è una vera e propria ipocrisia, è come si può dire una figura come quella figura retorica che limita a una parte il problema senza vedere il tutto. C'è una parte di vero ma non è totalmente vero. La seconda eh, ipocrisia è quella che dice al contrario sì, si può discutere di politica ma se non c'è un accordo industriale non va avanti nemmeno la politica estera europea e un rilancio dell'Occidente. Anche questo è una parte del problema, non il problema. E quindi se vogliamo essere chiari e vogliamo dare forza al trattato di Quirinale, bisogna scorporare queste due entità e cercare di fonderle, dandogli una prospettiva. Non si può trincere, perché questi sono stati i due principali argomenti eh, sui quali si sono trincerati i decisori. C'è cioè chi diceva no ma l'industria non ce la fa andare avanti e quindi eh, eh, non si può sostanzialmente andare avanti nella politica estera europea e chi il contrario. E a queste due si è agganciata una terza vicenda, quella sulla quale per esempio nel, cioè in Italia c'è più confusione eh, insomma con questo con, con Vincenzo Campolini abbiamo discusso tante volte con grande passione e amicizia con altri essendo noi d'accordo C'è cioè, questa idea bislacca del rapporto fra Unione Europea e Stati Uniti che è, us è stato usato talvolta eh, per eh, negare le ragioni dell'altro e non andare avanti e anche questo va affrontato questo tema è particolarmente presente nel dibattito nostrano in Italia in questa fase perché i principali teorici eh, contrari alle spese militari per il raggiungimento del 2% continuano a usare questa falsa teoria che dice ridotta in soldoni non bisogna spendere di più e arrivare al 2% perché noi siamo per la difesa europea che è una delle più grandi bufale teoriche mai espresse eh, a mio avviso nella politica di difesa del nostro paese perché in realtà il tema sia se si guarda alla difesa europea sia se si guarda al futuro della Nato è comunque spendere di più non bisogna raccontarci, eh, si può spendere meglio, comunque se si pensa che il futuro è fatto di sempre più temi della sicurezza che si intersecano la sicurezza in senso classico, lo dico da storico militare, perché stiamo vivendo uno straordinario momento topico per la sicurezza ambientale, per la sicurezza alimentare, per la sicurezza sanitaria dopo la pandemia. Sono tutti temi sui quali sono necessari investimenti e già c'era la dimensione cyber e con la vicenda Ucraina c'è il ritorno di uno spazio convenzionale di deterrenza. Cioè, solo un miope potrebbe dire che il futuro è fatto di minore spesa per la sicurezza degli individui, sia in Europa che in Occidente. Il tema è come si prova a farlo meglio, uscendo dall'ipocrisia. Questo secondo me è il grande tema sul quale il trattato del Quirinale, se è vera questa costruzione, può portare un avanzamento della discussione politica, che deve avvenire a mio avviso molto nel merito. Ora parliamoci chiaro. Eh, io sono di quella scuola di pensiero, essendo uno di quelli che poi se ne occupa anche, che pensa che il Trattato Equilionale debba partire dalle questioni sulle quali Francia e Italia in questi anni si sono più divise. Sia sul piano diciamo, della politica estera, eh, e non perché ora lavora a Medor, ma c'è un tema mediterraneo che non è urgente, è urgentissimo. Noi siamo di fronte a un'azione a tenaglia che la Russia ha rivolto verso l'Europa. Non ci si può nascondere, che va dall'Artico, che è un altro tema, anche quello di fortissima implementazione tecnologica e anche di strategia, al tema diciamo, dell'Ucraina, che è quello più evidente, ma non il solo, e poi c'è l'enorme tema del Mediterraneo, che si sta aggravando incredibilmente e che è stato in questi anni il palcoscenico, come si può dire, della divisione e degli errori da parte dell'Italia e della Francia. Eh, ora siamo in un quadro nel quale eh, la vicenda del grano può avere l'impatto più alto in Africa e nel Nord Nordafrica, eh, in qualche maniera favorendo un aumento dell'immigrazione. Uno dei temi interni all'Europa che ha accomunato Francia e Italia in maniera eh, fortissima è il tema dell'immigrazione e della gestione dei flussi migratori e da lì rischia di arrivarci un'ondata incredibile. Non si può nascondere che la divisione che c'è stata in Libia, ma anche la non-unione su alcune vicende come quella del Sahel, hanno fatto sì che sulle tematiche a me più care, quelle della lotta al terrorismo, a certi tipi di traffici, si debba recuperare terreno comune, a cominciare dalla Libia. Perché se non si mette a fuoco questo e non c'è innanzitutto una unità di intenti sulle priorità, perché il post-Ucraina ci può regalare l'apertura di nuovi fronti per l'Europa, e nell'Europa e nella Nato il tema su come si, ci si dà un equilibrio è connesso al ruolo dei due paesi. Io penso quindi che il trattato discriminale debba partire da lì, perché se ad esempio, cosa che è in atto, non si può dire che su questo non ci sia un tentativo di convergenza. Se non si trova per esempio un atteggiamento comune verso la Libia, verso il Sahel, come... Italia e Francia che attirano l'Europa su questa visione, noi non faremo un passo in avanti. Poi c'è il tema, come si può dire, del quale dibattiamo oggi, che è molto legato a questo. Perché poi alla fine cosa serve all'Europa lo stiamo un po' capendo su questa vicenda dell'Ucraina e siamo un po' tutti, come si può dire, in attesa di capire qual è il portato strategico di questa fase, perché noi abbiamo un ritorno della guerra convenzionale e di alcune paure che non avevamo più, sulle quali tutti ci siamo un po' ritratti, eh, dal punto di vista anche te tecnologico e della scelta delle armi che si costruiscono, sul quale dobbiamo recuperare terreno. Ma abbiamo, e il Mediterraneo è lì a dircelo, anche l'emergere di altre forme di combattimento, di capacità di intervento, perché non si può essere miopi sul fatto che alla fine la Russia e la Turchia si sono spartite la Libia di fronte, come si può dire, agli errori e agli insuccessi sia italiani che francesi, semplicemente per il fatto che hanno avuto una ma maggiore predisposizione all'aiuto armato e muscoloso verso quella parte di mondo, che non è un bene ma che ci deve far riflettere, perché ad esempio ci deve far maturare, eh, come si può dire, una maggiore consapevolezza sull'importanza che l'Europa abbia una possibilità di interagire in una maniera diversa rispetto al passato, perché è evidente che la sola via politica, quella tanto inneggiata anche da da forze politiche, sia italiane che francesi, è fallimentare. Eh, noi abbiamo la tendenza, e chiudo, a dimenticare. Ma qualcuno si ricorderà che l'Unione Europea aveva lanciato un programma di, per il Mediterraneo ambiziosissimo, che avrebbe dovuto portare nel 2011 alla creazione di un'area di libero scambio nel Mediterraneo. Fra le altre cose Jean-Pierre lavora all'Università di Nizza che, ha avuto diciamo, un grande ruolo anche teorico in, in quella che fu diciamo, questa teoria insieme anche a alcune università italiane. Ecco, nel 2011 cadeva la Libia e dell'area di libero scambio non c'è stata nessuna traccia e questi anni sono stati anni di un'assenza dell'Europa nel sostegno economico e nella stabilizzazione dell'altra sponda del Mediterraneo. E quindi è abbastanza evidente che noi non possiamo scindere le due matrici, quella della politica estera e quella della politica di difesa. E che se noi continuiamo a recitare un mantra che cerca di evidenziare i solchi che separano prima delle necessità che uniscono, non andremo da nessuna parte. Questo dibattito di oggi è importante se crea un'opinione pubblica di sostegno al Trattato del Penale, che agisce sulle cose positive e cerca di rimuovere e di lottare senza ipocrisia per rimuovere quelle negative. Questo è il mio pensiero, diciamo, e la Fondazione Medor che abbiamo fatto su questo campo ha intenzione di cimentarsi positivamente. Ora parlerà dopo di me, ma noi abbiamo esempi positivi. MBDA, ad esempio, è un esempio che funziona. Fra tutte le partnership fatte fra Italia e Francia, è quella che dà più garanzie di reciprocità l'un l'altro. È un modello forse sul quale si può lavorare, tenendo le cose appaiate. Perché, come si può dire, trincerarsi dietro questa separazione sarebbe sbagliato. Un'ultima battuta, perché sapete della mia simpatia, del mio impegno, del resto presiede un blog che si chiama Europa Atlantica per l'Atlantismo. È l'ora di finirla anche nella contrapposizione fra Stati Uniti e un'Europa che decide di fare più sul serio. Quando si discute negli Stati Uniti, davvero, si capisce che il principale punto di diffidenza è sui soldi. Cioè non ci si fida dell'Europa e di un ruolo più attivo della difesa europea perché si ha spesso, e purtroppo nel nostro paese questa tendenza è abbastanza marcata, l'idea che poi alla fine non siamo disponibili a investirci. E questo è il vero nodo di diffidenza sul quale bisogna lavorare. Perché alla fine io penso che gli Stati Uniti, un'Europa che è più capace di affrontare il dibattito per una difesa del futuro e per le sfide sia tutt'altro che eh, marginale e ci sia una grande disponibilità a affrontare. Ma dipende molto da noi. Ringrazio l'onorevole Manciuli per, per questo suo intervento. e... Ha uh, tirato in ballo l'università di Nizza, mi permetto soltanto così di dire che uh, sono anche coordinatore di un seminario che organizziamo noi del centro di studi mediterranei dell'università di Nizza con uh, l'università di La Tuscia, Viterbo, l'università stranieri di Perugia e che si chiama La Francia, l'Italia e i loro Mediterranei. col presupposto che ci sono delle definizioni non combacenti, sul quale lavoriamo, e il prossimo episodio di questo approfondimento che abbiamo già iniziato da ormai due anni sarà Francia, Italia e Libia che stiamo per programmare ad ottobre. E quindi in modo molto umile, ma da accademico credo che ci inseriamo in quella bella scia che Andrea Manciulli. Ha ricordato. È un mio grande piacere adesso rivolgermi a Giuseppe Cossiga ehm, che è eh, direttore di relazioni istituzionali di MBDA Italia, anche perché, come l'ha detto Andrea Manciuri, MBDA in questo contesto, eh, direi: delle, delle, delle relazioni industriali fra Francia-Italia e Regno Unito. Non dimentichiamo la terza gamma importante. BDA è un esempio molto interessante, è un'industria di altissima tecnologia perché produce missili e comunque ha un collegamento costante con la tecnologia la più avanzata che ormai è civile, da, dalla computeristica a tutta una serie di... Eh, Ai radar... ...e però è un'industria per eccellenza militare perché i missili è un oggetto difesa puro, so bene che ci sono delle corrispondenze con altre uh, uh, industrie, ma parliamo lì. Del, del... Ed è un momento uh, particolare perché comunque il, il conflitto in Ucraina, la guerra in Ucraina l'aggressione russa hanno dimostrato l'interesse uh, e l'importanza de, della, de, della missilistica. E inoltre, come è stato anche detto, è un'industria che ha, assicura un equilibrio Uh, fra direi le sue varie componenti in BDA e quindi quella francese, quella italiana e quella uh, del Regno Unito e il che sono tutti punti secondo me estremamente rilevanti per la discussione od odierna. Prego dottor Costiga. Grazie. Beh sì, io peraltro ho anche lavorato dieci anni in ATR quindi ho una storia personale di grandi collaborazioni con la Francia. MBDA è facile descriverla come un esempio di grande successo è facile perché è un'azienda multinazionale che va molto bene sul mercato va molto bene sul mercato come azienda multinazionale e al contempo ha permesso a ciascuno degli attori e qui metto davanti l'Italia che è il più piccolo se vogliamo di mantenere una forte capacità nazionale perché poi tutti devono essere contenti quando si fa un matrimonio ecco MBDA è stato un matrimonio di grande successo perché ha permesso di avere un player importante sul mercato globale, paragonabile ai grandi player americani, e ha permesso magari a paesi più deboli di continuare ad avere una capacità sovrana in un'industria delicata come quella missilistica, e questo è il caso dell'Italia. E queste sono tutte le cose facili da dire, perché come hanno detto si ha se Andrea che non le vuole pagare, ci piace sentirci sempre dire. Poi ci sono anche dei problemi, chiaramente, non tanto in MBDA in quanto tale, ma nell'approccio che viene dato alle collaborazioni dalla politica, perché questo va detto. Ora, ha detto bene Danis che noi siamo un'azienda multinazionale. Ora, se andiamo a vedere quelle che sono le quote di partecipazione, noi abbiamo i britannici al 37,5%, una quota molto importante, gli italiani con Leonardo al 25 e poi abbiamo Airbus al 37,5%, quindi se facessimo qualche moltiplicazione alla fine la Francia in questa, in questa MBDA è minoritaria perché formalmente la Francia fa poco più del 20% di Airbus che per il 37,5% fa quello che fa, meno del 10%. Tuttavia se andiamo a vedere poi quello che MBDA produce sia nei confronti dei suoi clienti che noi che abbiamo domestici, quindi clienti delle nazioni che ne fanno parte, sia sul mercato dell'export, la Francia è grosso modo, al 50%, non a caso la sede di MBDA è a Parigi perché il grosso di questa azienda invece ha una forte connotazione francese. E perché questo? Perché la Francia la segue con grande attenzione, perché il cliente domestico ha richieste importanti, pari a circa un quarto del fatturato di MBDA, e che anche sull'export la Francia ha un peso più importante degli altri partner. Se andiamo a vedere l'Italia in particolare, Leonardo ha il 25%, abbiamo detto, però le dimensioni di MBDA Italia sono dell'ordine del 15% del totale. Quindi se vogliamo Leonardo con il 25% ha una cannuccia che gli permette di succhiarsi dietro il 15% che le spetterebbe, più una parte di quelli che sono i proventi creati dalla Francia e dagli altri, sono, la metto in maniera molto, molto brusca. Ora però un, il tema è proprio questo. Quando si fa un matrimonio, non si può, un matrimonio industriale, perché a età di Dio non voglio essere confuso con i matrimoni tra le persone che si amano, quando si fa un matrimonio industriale, non si può pretendere di essere tutti sullo stesso piano cioè di avere un rapporto tra uguali. Questo non è possibile, perché come dicevo, ogni paese ha una sua capacità di spesa che è diversa, ha una sua influenza sul mercato export che è diversa, però bisogna badare che ci sia un certo equilibrio e che si sia in grado di mantenere non una pariteticità, ma comunque questo quest equilibrio. E qui veniamo al tema della politica. Perché se poi si dicono delle cose importanti, è si dicono perché ci si crede, il caso del trattato di Quirinale senz'altro è senz uno di questi, ma poi negli strumenti adottati per realizzare il trattato o comunque per garantire l'equilibrio all'interno di una joint venture, non si è in grado di essere congruenti, quindi nel caso dell'Italia non si è in grado di per esempio mantenere nel tempo o, o, o comunque gli investimenti sulla missilistica, ovvero permettere comunque una certa visibilità nel tempo, nel lungo tempo, ma si va di anno in anno perché purtroppo così vanno i bilanci della difesa. Se non si è in grado di essere vicini alla tua azienda di riferimento quando vai all'estero, beh, allora poi non c'è trattato del Quirinale che tenga, perché questo squilibrio finirà per lacerare anche quello che di buono si è fatto. Quindi questo è soltanto il messaggio. Noi, grazie a Dio, siamo un esempio virtuoso in cui si sono trovati gli equilibri, e questi equilibri permettono a ciascuno di trarre un profitto da questa scelta che è stata fatta e a ciascun paese anche di garantire la propria sovranità che non è mai che non è mai poco però come tutti i matrimoni i matrimoni non si, non si celebrano e si terminano il giorno in cui si va in chiesa o si va in comune ma devono essere eseguiti ebbene quindi al di là delle parole al di là del trattato equinale quello che ci serve da qui in avanti è che la politica faccia attenzione è che anche diciamo gli strumenti virtuosi che ha contribuito a creare siano in grado di rimanere vivi per sempre. Grazie. Grazie Giuseppe Consiga e se posso permettere una battuta, una, insomma ho anche scritto un volume recente sulle relazione franco-italiane, c'è da ben sperare perché l'esempio franco-tedesco dimostra comunque che anche in cicli politici non completamente direi uh, allineati la solidità delle, delle, delle convergenze da un trattato bilaterale permette questa stabilità che giustamente il dottor Cossigo ha, ha, ha puntato. Quindi credo che da questo punto di vista siamo veramente eh, su, su questo tipo di logica. È un mio piacere adesso dare la parola a Alessandro Ungaro. Alessandro Ungaro è Senior Defense Manager all'ASD, che è l'Associazione ehm, Europea delle, delle Industrie dell Aerospazio-Difesa. Prima di questo mi, mi fa piacere ricordare che Alessandro è stato anche eh, ricercatore analista loyal nell'ambito di, di un programma che si chiamava sicurezza difesa e spazio del quale che io ho avuto anche il piacere di dirigere e sul quale secondo me nel quale avevamo fatto dei lavori anche molto significativi su queste questioni eh, mi aspetterei di Alessandro la riflessione ovviamente Alessandro oggi è eh, un italiano eh, ma a contatto con l'insieme del reparto europeo industriale da una parte e ovviamente a contatto della realtà bruxellese che ha offerto novità da questo punto di vista, incentivi, ovviamente il Fondo Europeo della Difesa, la sua attuazione, ma anche le dichiarazioni le più recente di incentivi a programmi comuni che magari possono fornire una cornice ulteriore a questo rafforzamento bilaterale. Prego Alessandro. Grazie Jean-Pierre, mi sentite? Sì. E prima di tutto ri ti ringrazio personalmente eh, per, per la gentile introduzione, ringrazio l'ambasciata di Francia al CESPI per, eh, per questo evento. Um, sì, esattamente questo, nel senso io volevo contribuire al dibattito e guardare alle relazioni Italia-Francia da una prospettiva europea. Uh, quella soprattutto legata al processo di costruzione della difesa europea e secondo me quali sono i punti di caduta dove Francia e Italia possono trovare delle convergenze e quindi anche esplorare delle discussioni e confrontarsi su alcuni punti dove forse c'è necessità appunto di confrontarsi. Prima però magari un, un contesto perché è importante sempre dare eh, un'introduzione, un contesto a questo. La guerra in Ucraina eh, rappresenta certamente un tectonic shift eh, come qui viene spesso definito. Uh, le implicazioni, come anche ricordava Andrea Manciulli, sono su diversi ambiti, quello energetico, sicurezza alimentare, e gli sviluppi sono ancora in divenire, ma già si intravedono alcuni segnali. Uh, ne vedremo poi gli sviluppi nelle prossime settimane, mesi e credo anche anni. Certamente quello della difesa europea rientra tra gli ambiti uh, che ha subito una forte accelerazione, sia a livello più strettamente intergovernativo nazionale che a livello comunitario. Uh, non che i due piani siano alternativi, piuttosto si, si alimentano e si confrontano a, a vicenda, come anche gli speaker precedenti avevano hanno annunciato. Pensiamo per esempio alla politica uh, la Zeit Bände tedesca, la nuova politica uh, tedesca, il fondo da 100 miliardi, in più in generale l'incremento dei budget della difesa deciso da un numero considerevole di paesi, l'ingresso ancora a provare, ovviamente ci sono delle questioni politiche di Finlandia, Svezia e Svezia nella Nato, il referendum danese che apre la strada di nuovo alla Danimarca, di entrare nella CSDP, e questo è un elemento che pochi ricordano, ma secondo me molto importante anche politicamente, è una Nato che ha ritrovato una sua ragione d'essere dopo un certo momento, un periodo di smarrimento diciamo, strategico. Ora, più sulla parte comunitaria, qua a Bruxelles, insomma, di quello che le istituzioni stanno in qualche modo uh, cucinando, mettiamola così, ci sono tutta una serie di iniziative e documenti di indirizzo politico strategico, e non solo, che sono stati adottati sotto la presidenza francese, alcuni di essi voluti fortemente dalla presidenza stessa, magari iniziati in accordo con, il, penso, la SIGI Compass dalla, dalla Germania, eh, ma che sono stati comunque il frutto di negoziazioni tra cui anche con alcuni paesi, ovviamente tra cui l'Italia e la SIGI Compass, ci sono state diverse negoziazioni tra Italia e Francia sul contenuto da alcune parti di questo documento. Um, Infine, per concludere il quadro delle iniziative europee, secondo me è importante ricordare quello che appunto Jean-Pierre voleva menzionare, il summit di Versailles, quello che è stato deciso al summit e relative tasking alla Commissione e all'Agenzia Europea di Difesa di effettuare anche un'analisi dei gap di investimento. Eh, non solo dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista industriale e tecnologico. E c'è il Consiglio europeo che, eh, di fine maggio, che in qualche modo ha indorsato, ha sostenuto queste proposte della Commissione e del Servizio dell'Operazione Esterna in un documento congiunto. Ora, a, a, per questa introduzione non entro nei dettagli di questioni più tecniche eh, dove Francia e Italia, secondo me, potrebbero eh, e dovrebbero, secondo me, confrontarsi circa alcune delle iniziative che ho citato. Preferirei invece dare una serie di considerazioni più di carattere generale e porre soprattutto dei temi che vanno altresì a toccare la parte industriale e tecnologica, sempre facendo riferimento all'ambito europeo, dove Francia e Italia devono in qualche modo giocare una partita importante. La cooperazione europea nel campo della difesa non è certamente qualcosa di nuovo, se ne parla ormai da anni, la necessità di cooperare è ormai un mantra sostenuto da ogni paese europeo dichiarazione del Consiglio europeo e non solo e anche alla luce della crisi ucraina il primo obiettivo che ci si è posti è stato quello di creare dei meccanismi di coordinamento circa le scelte di acquisizione dei singoli stati in materia di equipaggiamenti militari. Ora, al momento, la Commissione qua a Bruxelles sta parlando con i member states per creare degli strumenti affinché i paesi parlino eh, su cosa e come acquisire gli equipaggiamenti e quindi anche di eh, refill tutte le strutture, tutti i prodotti militari che sono stati anche in qualche modo eh, consegnati all'Ucraina. All I risultati però della cooperazione europea eh, anche storicamente, evidenziano delle luci e ombre. Eh, se vediamo anche i dati dei paesi europei, eh, quanto spendono congiuntamente, la strada è ancora piuttosto lunga, così come è ancora piuttosto marcate le difficoltà che incontrano i grandi progetti comuni della difesa, se prima ho citato eh, l'EFCAS per esempio. Quello che su cui, eh, a mio modo di vedere, andrebbe posto l'attenzione non sono tanto gli strumenti, Gian Piero tu hai citato, EDF, PESCO, CARD, CDP e le ultime eh, iniziative messe in atto, che ci sono e che rimangono importanti perché definiscono e consegnano eh, e contribuiscono a disegnare la cooperazione europea, quanto secondo me definire gli obiettivi eh, dove vogliamo, che vogliamo raggiungere, cioè dove vogliamo andare e come vogliamo arrivarci, eh, ciò a sua volta ha ricadute anche sulla parte industriale e tecnologica. Ovvero, si tratta di capire, per esempio, tra Italia e Francia, quali sono le capacità industriali e aree tecnologiche da mantenere a livello nazionale, quali a livello europeo, quindi quali forme di cooperazione eh, per svilupparle e mantenerle. Questo ancora, secondo me, è, è, è, si intravede, ma in questo caso una relazione, o un, un, un confronto di titolo francese che possa portare poi all'ambito europeo ci può essere. Qui rimane ovviamente la necessità di maggior coordinamento tra il decisore politico e le, le capacità, necessità delle realtà industriali. E aggiungo un ulteriore tassello, eh, una discussione che a, a, a Bruxelles e nelle istituzioni comincia a essere particolarmente importante e riguarda la capacità, stretto senso di produzione industriale. Cosa intendo? Per decenni l'industria di difesa e i governi hanno ragionato e operato in tempi di pace. Um, I tempi sono cambiati ed è sotto gli occhi di tutti che viviamo un momento storico diverso di produzione industriale in tempo di guerra e, e questo dovrebbe far riflettere su come anche rafforzare il tessuto industriale produttivo della difesa in tempo di guerra, cioè come sostenerlo, um, in che modo per far fronte alle esigenze immediate, nel senso ho bisogno di questo subito ma anche di lungo termine, e come eventualmente riconfigurarlo quando la crisi è passata. Questi sono tutti dei, dei, dei, dei, dei discorsi, che, o dei, dei temi che secondo me vanno trattati perché riguardano la produzione il tessuto industriale di, sia di Francia e Italia, ma di tutta l'Europa, cioè come sostenere la produzione industriale, il tessuto industriale, quando ci sono delle crisi, in che modo farlo. Um, quindi diciamo che a mio modo di vedere ogni iniziativa volta a rafforzare la base industriale e tecnologica dovrebbe tenere conto di alcune, eh, dovrebbe indirizzarsi anche su quattro funzioni. no? L'industria deve soddisfare, prima di tutto, in ogni circostanza e tempo, le esigenze delle forze armate in termini di, di equipaggiamenti e servizi. Aggiornare e migliorare le tecnologie chiave nel campo della difesa e, svilu e svilupparle di nuove. Un altro punto importante che ha citato all'inizio Jean-Pierre, la parte civile, tecnologica e militare, cioè reagire ai trend emergenti in termini tecnologici ma anche in termini di potenziali avversali e anche di sinergie tra il campo civile e quello militare e quindi anche la capacità di, di creare nuovi modelli di business e di concetti di sviluppo innovativi. Qui possiamo poi entrare nel dettaglio più tardi su come la Francia, l'Italia o anche gli Stati Uniti affrontano questo tema, secondo me molto interessante. Chiudo come, un, come ultimo elemento, mi pongo, se, mi pongo la, la, la, la seguente considerazione, quindi anche una domanda più che altro. Um, la cooperazione europea nel campo della difesa non riguarda solo i programmi di ricerca e sviluppo congiunto o di acquisizione, ma si tratta secondo me prima di tutto di una scelta politica molto più profonda perché ha a che fare con la credibilità di un paese, della sua capacità di creare consenso e attrazione intorno a idee e, e proposte, soprattutto quando si parla nel campo della difesa, si lega a doppio filo alle garanzie di sicurezza che i paesi possono darsi a vicenda. Quindi se guardo a tutti i paesi, in particolar modo la Polonia e i Baltici, io mi domando se per esempio la guerra in Ucraina abbia davvero creato più consenso alla necessità di cooperare a livello europeo nel campo della difesa e di sicurezza oppure abbia, dato, eh, abbia in qualche modo generato reazioni, eh, o creato più, più fratture, più profonde o quantomeno dei dubbi circa la credibilità di alcune proposte quindi diciamo che mi sono posto questa domanda perché secondo me va un po' al noccio della, della questione riguardo alla cooperazione europea. Grazie Gian Piero. Grazie Alessandro per questo quest intervento come dire, ricco e energico che è una qualità che vedo tuttora molto forte, al quale ero abituato. Eh, la, la, la, mi permetterei magari di eh, fare un secondo giro breve dei nostri interlocutori indirizzandoli con qualche domanda ma ovviamente lasciando la libertà a ogni interlocutore di un commento eh, diverso e di prendere spunti sugli su altri eh, all'onorevole Pagani ovviamente che è membro della commissione difesa eh, volevo, volevo in qualche modo eh, chiedere se eh, in un quadro le questioni che stiamo affrontando hanno una loro complessità perché abbiamo visto nel passato quando ci sono state crisi, e io parlo di crisi industriale, eh, i casi bilaterali più eclatanti anche in contesti, direi civili, eh, io ricordo l'opera di Eder, su Edison, ma, ma poi tutta una serie negli anni 2000 di crisi fino a Stix Fincantieri, ci ritroviamo però con una reale complessità perché l'attore industriale che si comporta come dire, sul mercato europeo poi non tiene a volte conto dello suo stesso azionista, che poi ha anche il cliente pubblico, che poi ha anche il governo. Insomma, ci sono lì una serie di eh, livelli che eh, magari in teoria, se un mercato è libero ed è ed è, eh, ed è civile, non creano problemi, però abbiamo non avuto lo stesso problemi su alcuni mercati civili, ad esempio quello dell'energia fra Francia e Italia, ma addirittura se i mercati sono legati a dei concetti di sovranità, sia nell'acquisizione dei beni che nel controllo, e quindi lì sulla difesa, si aggiungono ulteriori complessità. Ecco, da un punto di vista politico e da una volontà politica, adesso ormai è eh, eh, all'ordine del giorno il contrattato del Quirinale, quale tipo di, di, di come dire, di visione di contributo possiamo mettere avanti per cercare in qualche modo di, eh, di vederci più caro di trovare strumenti più efficienti in una gestione bilaterale che in qualche modo abbiamo scoperto essere funzionale anche alla stessa integrazione perché, eh, perché l'integrazione europea ha provocato in un passato recente tra Italia e Francia dei screzzi dovuto a investimenti diretti o a operazioni industriali. So se, spero che non, di non essere stato troppo teorico, però mi sembra un punto politicamente eh, rilevante. Prego, eh, onorevole Pagani. Grazie, io spero mi sentiate bene perché non vi sento benissimo. Quindi immagino che la linea possa essere disturbata anche nella direzione eh, opposta. Mm, ho maturato nel, nell'esperienza di questi anni una convinzione, che forse è sbagliata, però è la mia convinzione: che quando eh, il soggetto pubblico e quindi in qualche modo anche la politica che lo guida è al tempo stesso. Eh, fornitore di, di un bene o di un servizio e cliente cioè deve acquisire quel bene o quel servizio eh, se non si introducono fattori esterni che rompono l'equilibrio, l'equilibrio tende ad essere sempre sulla posizione di massima comodità eh, che eh, indebolisce o, o annulla la spinta all'innovazione il coraggio di cercare strade nuove eh, la voglia di affrontare le sfide difficili produce una certa pigrizia ecco questo eh, è, è successo anche nell'industria della difesa a volte abbiamo prodotto eh, beni per noi stessi in quanto l'industria nazionale eh, serviva una domanda della difesa nazionale e produceva un bene di qualità modesta ad un costo anche abbastanza alto, ma tenere il suo comodo equilibrio. In un tempo di pace non è una politica efficiente, ma è sostenibile perché nessuno se ne accorge se non gli è detto il lavoro. Eh, in un tempo in cui siamo entrati non è più sostenibile, perché è un tempo in cui la politica estera la politica di difesa che non sono non è possibile disgiungere sono elemento fondamentale anche in relazione alla capacità di un paese di avere una politica economica e di influenza nel resto del mondo io non credo che l'Europa possa essere una grande potenza civile eh, che ha un peso nel mondo se cioè ha una sua politica estera, una sua politica di difesa. E, e, e al momento c'è ancora un'ampia margine di manovra, diciamo, ancora un po' di strada da percorrere. Nell'industria c'è una parte importante di questo lavoro. Gli Stati Uniti hanno un'importante industria della difesa e un, un peso globale. Nella, grazie alle proprie capacità e ai propri nella della difesa che nessun altro ha. Gli Stati Uniti hanno una trentina di sistemi d'arma, le forze armate americane hanno una trentina di sistemi d'arma, quelle europee ne hanno 130, più 30. Eh, gli Stati Uniti però non, non pensano di produrre il carro armato del Texas con capacità e funzioni caratteristiche diverse da quelle dell'Arizona, perché concepiscono la difesa degli Stati Uniti d'America e valutano quali sono gli investimenti in prospettiva più efficienti. Se noi non utilizziamo questa logica, noi non avremo mai quel peso. Non saremo nemmeno mai dentro l'alleanza che abbiamo con gli Stati Uniti, un alleato in grado di dare il sostegno di cui nel mondo globale in cui l'Occidente si trova a misurarsi, gli Stati Uniti ci chiedono di poter. Ora, eh, come costruiamo questo passaggio, come superiamo l'impasto che, che la storia ci ha, ha prodotto e ci ha portato in nuove... questo termini che probabilmente sono anche troppo semplificati per uh, ragioni di, eh, di brevità, ma la mia opinione è che eh, senza un una scelta eh, politica di fondo eh, legata alla base di fiducia che ciascun paese può porre nel suo partner, nel suo alleato, non riusciamo a procedere. Si è usato prima la metafora del matrimonio, ora allora riprendo la metafora del matrimonio. Quando due innamorati vanno in comune per preparare i documenti, per, per sposarsi, l'ufficiale dell'Anagrafe gli chiede se vogliono fare la separazione dei beni o la uh, comunione dei beni non è che quelli che decidono di fare separazione dei beni sono meno innamorati degli altri e prevedono già diciamo le carte per il divorzio semplicemente ritengono di volere in qualche modo eh, prevenire eh, rischi e minacce il primo giornale Camporini faceva illuminava due dettagli illuminanti scusate già di parole abbastanza significativi del problema che noi abbiamo. Il primo dice il trattato del Quirinale ha il triplo delle parole del trattato di Equigrana e quindi dettaglia molto di più. che è vero. Questo può essere positivo o negativo, cioè nel senso che può essere positiva la volontà di entrare più in profondità nel momento in, in, in, in cui i due paesi si impegnano reciprocamente a fare delle cose insieme. Dall'altro può essere una forma di, di separazione dei beni, cioè... Eh, segnalare una maggiore sfiducia che richiede una maggiore necessità di prevedere prima per iscritto quello che non si, non si sa cosa succederà dopo e questa sfiducia non è detto che sia necessariamente una sfiducia nell'altro può essere anche una sfiducia in, in noi stessi in che senso nel senso che i nostri paesi sono io li conservi così delle democrazie liberali cioè sono dei paesi nei quali oggi c'è un governo Domani il popolo sovrano si esprime nuovamente ed abita una nuova rappresentanza istituzionale, e quindi ha un governo che potrebbe essere diverso. e Le forze politiche che si confrontano hanno rispetto a questi temi posizioni non simili. La mia opinione, quella che ho espresso prima sull'Europa, è piuttosto diversa dall'opinione che esprimono i partiti sovranisti. E della destra eh, italiana, a cominciare dall'opinione che è stata sempre espressa nei rapporti italo-francesi da Fratelli d'Italia e da Meloni, o dalla Lega eh, e da Salvini, come eh, ben sapete. Ed essendo che io voi non so, domani chi governerà questo paese, la seconda cosa illuminante che diceva il generale Camporini è che noi adesso abbiamo una fase, d'oro, diciamo, che permette, grazie alla Libia, suo, anche la sua autonomia eh, la possibilità di compiere dei passi abbiamo ancora un anno forse spero eh, io credo che in questo anno bisogna compiere quei passi eh, che prevedono prendere degli impegni ben precisi tra, tra, tra i nostri due paesi e con gli altri paesi con quali si può strutturare una collaborazione proprio perché un domani eh, dobbiamo prevedere che avvengono possono avvenire anche passaggi bui, che possono essere crisi industriali, possono essere che un eh, in un determinato settore le aziende debbano comprimere la produzione e quindi a un certo punto questo comporti che da qualche parte, in Francia, in Italia, in Germania, ci siano dei liberai che vanno in eh, Ora, più riusciamo in questo... In questa fase, eh, fino a che questa legislatura, diciamo, per, eh, a termine più breve, diciamo, eh, si, si, si compie a strutturare la dichiarazione di volontà in fatti, eh, più mh, possiamo produrre un percorso virtuoso, dato che abbiamo avviato da noi, punto di vista politico, una... La virtuosa di che ci può permettere domani di affrontare anche passaggi, momenti di difficoltà che nella vita come in primari eh, sovente non è per che, che ci possono essere. Ringrazio il Pagani, eh, io vorrei eh, chiedere al Generale Campolini una battuta secca e vi chiederei, ahimè, purtroppo delle risposte anche un po' secche, date che volevamo chiudere intorno all'una, luna, quindi cerchiamo di non sforare troppo, eh, la, la, la, la, la, ma dal punto di vista del consumatore di difesa, quindi delle forze armate, se ci fosse l'incentivo politico a un grande risico, sia, è pronta la forza armata a consumare eh, europeo e a non consumare più nazionale? La risposta secca è io credo proprio di sì, nel senso che l'operatore è interessato a, a due cose, a che l'oggetto che ha in mano da usare funzioni e che in caso di necessità sia possibile un supporto reciproco con uh, le forze con cui sta operando in quel momento. Uh, mi metto nei panni del guidatore di una jeep, di una... Di una di un, di un, un automezzo in Afghanistan eh, a cui si rompe il carburatore. Dico proprio delle cose banalissime. E accanto c'è la Jeep tedesca che ha un carburatore diverso e quindi non glielo può passare per, per, per, per, per i metri efficienza. inefficienza. È un motivo di grande frustrazione, non solo, ma di grande preoccupazione. Quindi l'unificazione delle catene logistiche è un qualche cosa a cui tutti quanti eh, tendono e, so, che, e che tutti quanti sognano. Eh, e questo presuppone appunto una eh, migliore uniformità, eh, standardizzazione eh, eh, degli equipaggiamenti, quindi la risposta è sì. Grazie Vincenzo Camporini. Andrea Manciuri, chiederei una battuta anche secca su un argomento a lui molto caro, questo rapporto con gli Stati Uniti, lui l'ha già illustrato. Eh, allora... <ride> L'Ucraina ha riportato gli Stati Uniti, si posso dirlo, uh, in un ruolo proeminente in Europa, uh, ha illustrato la, la centralità dell'Europa dell statunitense nella Nato e nel coordinamento del sostegno militare uh, all'Ucraina. Quali prospettive ci offre questo? Uh, si era parlato tanto di autonomia strategica. Un tema tramontato perché era poi anche un tema molto caro ai francesi. Ecco, questa sarebbe la mia domanda, prego, con una risposta un po' sintetica. Accendiamo il microfono perché, così sentiamo. La risposta, la risposta è molto sintetica e anche molto diretta. Eh, il vero tema è che in questi anni la Nato e l'Occidente, avevano un po' smarrito, eh, come diceva Churchill, i motivi per cosa si combatte. Si era affievolito il collante ideale. Questa vicenda dell'Ucraina eh, l'ha riportato diciamo, sotto gli occhi di tutti, per l'Europa e per gli Stati Uniti. Non è che il problema è risolto, anzi, ma è sempre più evidente che ormai nel mondo lo abbiamo lo stiamo vedendo in qualsiasi lezione che stiamo facendo il tema di chi in qualche maniera eh, vuole un mondo organizzato democraticamente e con i valori della democrazia e della libertà e chi invece pensa che la scorciatoia sovranista eh, debba prevalere è ormai evidente. E io penso che questo sia il vero elemento positivo, cioè che alla fine qualsiasi condizione tecnica abbiamo, i fatti, e temo che questo diciamo, si ripresenterà su vari temi, l'Artico il Mediterraneo, ci spingono tutti a stare insieme e a trovare una sintesi, per difendere diciamo, quello che abbiamo costruito anche aggiornando eh, gli strumenti e la democrazia. Per esempio abbiamo visto, chiudo cosa ha voluto dire la nuova dimensione cyber e la rivoluzione della comunicazione per la sicurezza e per la tenuta della democrazia. Oggi siamo in un mondo nel quale chi usa di più le tecnologie dell'informazione cibernetiche contro l'altro è chi le reprime di più al proprio interno, perché in Russia e in Cina si usa molto la tecnologia verso gli altri, ma si reprime l'uso di questa tecnologia al proprio interno. Cosa sarà il domani fatto di intelligenza artificiale e spazio, che sono ulteriori temi che mettono a dura prova la democrazia se non c'è uno sforzo comune? Quindi io sono ottimista. Io penso che alla fine questa sfida la dobbiamo fare per forza. Come si dice nella mia terra, a Siena in particolarmente, per forza o per amore? Ora allora lo faremo anche per amore. Eh, al dottor Così, io mi permetterei una domanda sulla prospettiva MBDA e, e, e un'esperienza NBA, perché la sua azienda è, una, uh, è un esempio, come lei l'ha detto, di... Uh, altissima tecnologia che richiede messa in comune disruzione e anche un saper prendere dal civile cose per applicazioni militari ma allo stesso tempo lei giustamente l'ha detto con un'idea di mantenimento delle sovranità nazionali. Allora noi analisti su queste questioni abbiamo avuto sempre nel passato degli interrogativi sulla possibilità dato le tecnologie della difesa la loro sensibilità di veramente in un'azienda tecnologia avere un sviluppo comune eh, che non sia ostacolato da ehm, recinti nazionali, brevetti o nonoste e varie. Qual è, sì, ovviamente senza entrare in dettagli sui quali non vanno entrati, ma qual è la prospettiva in BDA mh, da questo punto di vista fra le necessarie richieste sovrane e il necessario sviluppo tecnologico a fattor comune? Allora, eh, entrambe le cose sono dei nostri obiettivi, perché ormai sappiamo che nessun importante programma missilistico potrà essere un programma nazionale. Nel medio e nel lungo termine è sicuramente così. Al contempo noi siamo sempre di fronte a dei clienti nazionali. Faccio un esempio molto, molto semplice. Con la guerra in Ucraina, la necessità di incrementare le scorte per venire incontro a possibili esigenze future che prima non erano neanche immaginate, fa sì che ogni cliente nazionale voglia dello stesso prodotto sviluppato congiuntamente un certo numero di pezzi. Ora, se tu non hai fatto crescere l'industria nazionale, poi non puoi chiedere agli inglesi di fare missili per gli italiani o viceversa. Quindi le due cose devono andare in maniera, in maniera congiunta, una grande crescita nei grandi programmi internazionali, perché l'unica via di stare dietro alle tecnologie richieste dalla guerra moderna è al contempo la capacità di tutelare la solidarietà di ciascuno. Se no queste, queste imprese internazionali non possono avere il pieno successo. Grazie, e mi sembra una risposta insomma, estremamente interessante sul quale mi piacerebbe elaborare, anche Alessandro secondo me ha, ha, ha, ha colto l'interesse. Alessandro Ungaro gli farei una domanda un po' più come dire, teorica sulla sua, um, sua uh, sagacità di analisi sull'economia della difesa a livello europeo allora fra le logiche statali e la logica di mercato fra il paradigma della distruzione tecnologica anche civile con il mercato allargato e eh, quello che Alessandro Inaesdi eh, gestisce tutti i giorni e quindi le esigenze eh, di presidio nazionale sull'industria per tutto quel settore. Come, come riusciamo e soprattutto evocando lo scenario giustamente evocato da, dal tuo intervento prima, quello dell'economia di guerra che anche magari è quello dell'economia del Covid, perché già comunque con la questione delle forniture della crisi di pandemia abbiamo... Già iniziato di fatto l'economia di guerra che per, per certi versi prosegue. Come, eh, come trovare un equilibrio o non va vale neanche cercato? Insomma, questa è una mia provocazione. Ah, grazie sì. Jean-Pierre, sì, in effetti cerco di stare in un 30 secondi, capisco che è una domanda <ride> particolarmente complessa, ma in generale... Um... No, secondo me, le ehm, problematiche possono stare in piedi, nel senso che, eh, come hai detto tu, Covid, eh, guerra in Ucraina, ci si è accorti che c'è bisogno di una politica industriale che risponda a esigenze strategiche, che devono essere protette, che devono essere eh, mantenute, ma che al tempo stesso devono essere alimentate in una logica intelligente. Ora, ehm, questa logica delle tecnologie civili, e eh, difesa... Um, L'esempio francese, secondo me, è abbastanza uh, importante, perché se non sbaglio, è l'unico dei paesi europei dove è, ha una struttura di un certo tipo che riesce a conciliare entrambe le, le esigenze, cioè il mantenimento di una base industriale di difesa uh, sovrana con le sue caratteristiche, ma capace abbastanza di essere flessibile e muoversi all'interno di ecosistemi digitali. Eh, che sono molto più trasversali rispetto a quello della difesa. Eh, la stessa industria di difesa sta cercando in qualche modo, con tutte le difficoltà del caso, di rispondere e andare più incontro anche alle le caratteristiche di un mercato quello civile e tecnologico che sono completamente diverse. Eh, con tutte le difficoltà del caso, gli americani si stanno cercando, ci stanno provando da dieci anni e ancora non riescono a bene a, a catturare le qualità e a integrare ciò che è necessario affinché le, le next technologies eh, siano, eh, siano effettivamente up to the challenge, no? uh, all'altezza delle sfide. Quindi è decisamente, uh, senza entrare nei dettagli, perché c'è tutta la parte finanziaria, su come investire in start up, portarle all'interno anche del mercato della difesa, che è molto complesso, però ci sono strumenti, ci sono uh, come dire, discussioni in atto su come in parte trasformare anche l'industria della difesa su, da questo punto di vista in Europa. Va bene, grazie a questa conclusione e un'altra volta magari anche parleremo insieme del paradigma Starling in Ucraina che offre anche delle, delle, delle prospettive di commento su che cosa serve oggi in un contesto uh, di difesa e la, la, la, la questione di tecnologia. Eh, non so, Lascerei a Daniele Frigeri la l'ultima battuta ringraziandovi ancora uh, per l'interesse. Per me è stato davvero un, un piacere eh, poter eh, non so, indirizzare in modo spero utile questa conversazione. Grazie grazie, grazie mille a tutti. Anch'io di nuovo il mio ringraziamento, grazie Jean-Pierre, per ehm, questo, questo interessantissimo ehm, dibattito. Ehm, credo che abbiamo Così, eh, cercato di contribuire un po' a, attraverso questo dibattito a, a, a, alla riflessione intorno a, a dei temi che sono eh, quanto mai centrali. Ci auguriamo di poter proseguire questa riflessione ehm, nel a rientro dopo, dopo la pausa estiva, eh, provando a entrare più in profondità eh, su, su alcune delle tematiche che oggi sono state un po' messe sul, sul piatto. Ringrazio ancora tutti, l'appuntamento è il 7 luglio per l'ultimo degli incontri, dedicato invece ai rapporti Italia-Francia sotto il profilo culturale, eh, se qualcuno ehm, è interessato e vuole essere eh, dei nostri, eh, grazie ancora di nuovo ai nostri interlocutori e, e arrivederci, grazie mille. Grazie, arrivederci.